Ciao ragazzi, bentornati nel mio canale. Oggi voglio discutere con te 10 minuti su una delle principali motivazioni per cui le persone falliscono nel business o nei nuovi progetti o nel lancio nuovi progetti. E questo è ciò che ti può portare a fallimento ancora prima di iniziare. Quindi resta con me. Eccoci qua, voglio... Iniziare questo argomento parlando di McDonald's. Penso che conosci McDonald's, penso che forse non esista persona al mondo, almeno in questa parte del mondo in occidente, che non conosca il McDonald's. Eh, direi che tutti ci abbiamo almeno mangiato una volta, o comunque anche se non ci abbiamo mangiato, lo conosciamo. Io non, non mangio spesso in questo genere di, di ristoranti, però, ovviamente lo conosco. Eh, più o meno tutti conoscono McDonald's, ma perché ne stiamo parlando? Perché vorrei, far, vorrei discutere con te di quanto ha speso McDonald's l'anno scorso in marketing, quindi pubblicità o altri mezzi di comunicazione per farsi conoscere o per portare il suo brand a più persone possibili. McDonald's l'anno scorso ha speso 425 milioni di dollari in marketing una cifra mostruosa una cifra altissima quasi mezzo miliardo di dollari e se ma ti sei chiesto perché McDonald's spende così tanti soldi non, non è che McDonald's ha bisogno di farsi conoscere già già, già tutti conoscono McDonald's tutti andrebbero comunque a McDonald's ma ovviamente McDonald's è un business come ogni business cerca sempre di ingrandirsi, di farsi conoscere oltretutto è un brand un fortissimo brand, e quindi deve spendere per rimanere nella testa dei propri consumatori, nella nostra testa con le pubblicità, con uh, i social media, con tutto. Cerca sempre di entrarci nella testa per portarci a consumare sempre di più. Ma non, non, non vi sto parlando di McDonald's no, per analizzare le sue tecniche di marketing, per lo più per affrontare un discorso riguardo alla spesa. Mi capita sempre di più. Di parlare con persone, con voi che mi guardate, con altre persone in generale eh, via email o via Instagram, alcuni hanno problemi con il loro business, eBay o Shopify, molti mi contattano perché hanno problemi con il processore di pagamento PayPal, lo Stripe. E ho sentito svariate storie, chi ha già un business avviato, chi già incassa varie migliaia di euro o dollari a settimana e sono in qualche modo legati a qualche problema col processore di pagamento oppure semplicemente vogliono scalare, vogliono scalare su eBay, vogliono scalare su Amazon e quindi non sanno cosa fare ovviamente io porto sempre diverse soluzioni e ragazzi possiamo girarci attorno come vogliamo non esistono soluzioni più gratuite ma questo in nessun campo perché ovviamente stiamo parlando di business, stiamo parlando di impresa, l'impresa ha eh, nel, nella sua essenza il rischio di investimento, di investire, ma quello che voglio farvi recepire con questo video è che non potete fare nessun tipo di impresa, non potete fare nessun tipo di attività, grande o piccola, senza investimento. Soprattutto mi rivolgo a quelli che già hanno un business attivo che magari già vendono 10.000, 8.000, 7.000, non importa la cifra a mese, è ovvio che quando tu fai un tipo di attività, un tipo di eh, eh, business che sia la rivendita, che sia il commercio, che sia la consulenza, tu devi stoccare parte di ciò che guadagni per investirlo, che sia marketing, che sia eh, rafforzare il brand, che sia ricerca e sviluppo, che sia qualsiasi cosa, è ovvio che se tu guadagni 10, 4-3 andranno dedicati all'investimento. Non puoi pensare di fare qualsiasi tipo di attività o qualsiasi tipo di business se non investi in te stesso e nel tuo business. Questo mi rivolgo anche se tu non hai ancora un business, non puoi pensare di avviare un'attività o di iniziare a guadagnare se non investi in te stesso se non diventa dei corsi di formazione o se non studi, se non hai soldi puoi investire su te stesso con il tuo tempo, quindi studiando prendendo nuove abilità ma è impensabile ragazzi che si possa guadagnare o si possa scalare un business senza investire mi è capitato di, di recente una persona che aveva circa 10.000 euro bloccati su paypal e gli hanno sospeso il processo di pagamento e ovviamente se hai già avuto a che fare con paypal sai come funziona ti possono sospendere a vita per sei mesi ti bloccano il denaro o ti possono mettere delle limitazioni questa persona mi ha contattato e mi ha detto guarda io ho questo problema ho 10.000 euro bloccati paypal sospesa a vita mi sembra ho una sorta di restrizione molto forte e io gli ho proposto le varie soluzioni e guardate, la, la soluzione migliore era ovviamente eh, un determinato processo un determinato appello che ovviamente ha dei costi si parla di, non ricordo esattamente 200-300 euro e niente, questa persona alla fine ha preferito tenersi i soldi bloccati per 6 mesi e perdere PayPal ma oh, ovviamente ragazzi se avete un business di vendita e vi bloccano PayPal a vita e vi bloccano tutti i soldi, e vi, vi, vi vietano di utilizzare ancora i processori di pagamento. È ovvio che è la fine del vostro business, ragazzi. È ovvio, non potete più continuare a meno che non intraprendete le giuste azioni per continuare a utilizzare PayPal in questo caso o qualsiasi altro processore di pagamento ma questo si può diciamo, riflettere in qualsiasi ambito del business se, se guadagnate e avete dei problemi o se vi volete ingrandire, ingrandire dovete investire dei soldi ora io non, non, non, non capisco come si possa pensare ragazzi sono serio eh, cioè come si possa pensare che se entrano 10.000 al mese che entrano 5.000 al mese e quei 5.000 siano tutti profitto se voi avete questo tipo di mentalità io ve lo dico molto chiaramente, non andrete lontano, mm, Sì, magari al, a breve termine potrete guadagnare, potrete fare profitto, ma credetemi che non è un profitto sano, perché ci sono profitti sani e profitti non sani, insani, e quella è la differenza è quanto un, un profitto si può prolungare a lungo termine, perché se io faccio 6.000 in un mese ma poi eh, non, non investo nella mia azienda non investo nel mio business non investo in me stesso per aggiornarmi per provare nuove, eh, nuove strade per mettere in sicurezza il mio business è ovvio che non durerà molto perché il prodotto può diventare saturo il mio, il mio metodo di guadagnare non può non funzionare più la mia azienda non, non viene conosciuta a nessuno eh, le mie competenze diventano eh, passate eh, perché non mi aggiorno, non investo in me stesso non mi faccio corsi di formazione eh, quindi è questo se, se punti a lungo termine devi mettere in conto che una percentuale del tuo guadagno, che poi non è il tuo guadagno perché ovviamente in un'azienda ci sono delle spese fisse delle spese variabili e poi diciamo ci dovrebbe essere anche una capitalizzazione per gli investimenti futuri se io ho un profitto di 10.000 euro a mese, okay? di quei 10.000 euro ci saranno 2-3.000 euro che se ne vanno in spese fisse, se ne vanno in, in altre spese e quando mi resta 7.000, io quei 7.000 comunque diciamo un, una buona percentuale diciamo 1.000-2.000 dovrò accantonarli per la formazione, per l'investimento se io ho dei servizi web eh, vendo domini vendo server vendo server virtuali è ovvio che se il mio business comincia a ingranare dovrò spendere più in pubblicità per ingrandirmi dovrò rinforzare i miei server dovrò quindi acquistare macchine più potenti dovrò eh, rafforzare il sistema di sicurezza pagare qualcuno per la sicurezza è una cosa ovvia quindi se voi avete la mentalità eh, che tutto quello che entra è profitto vi consiglio di lavorare su questo aspetto e migliorare questo mindset perché non è una cosa longeva, non è una cosa che può durare ovviamente vi ricordo anche di iscrivervi al mio canale mettere like al video per essere sempre aggiornato sui miei contenuti qua parliamo di finanza personale, iCommerce, Dropshipping va bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video spero che sono riuscito a passarvi il messaggio anche oggi su quello che volevo comunicare e spero di aver dato ispirazione a qualcuno. Vi ringrazio per avermi seguito fino a qui. Ciao, alla prossima!